Buonasera. Buonasera a tutti, fanno fare a me il presentatore questa sera, Vabbè. Eh, beh, innanzitutto un saluto a tutti voi che siete qui presenti, inizia questa sera qui al Teatro Coccia la quinta edizione del Festival Scarabocchi, inizia ovviamente con due grandi ospiti una quinta edizione che va nelle continuità di quelle precedenti, ma che ormai si è consolidata nella nostra città grazie all'attività che viene svolta ovviamente da chi l'ha ideata, da chi l'ha pensata, che sono l'associazione doppio zero di Marco Belpoliti e il circolo dei lettori che è qui rappresentato questa sera dalla sua direttrice che è Helen Lowenthal che fra poco Arriverà anche lei sul palco e dalla eh, Paola Turchelli, che è qui in platea, al quale io farei un grande applauso perché in questi, in questi anni hanno svolto un grandissimo lavoro nell'attività nell di promozione della lettura nella nostra città e in questo contesto si inserisce questo festival dedicato ai bambini, alle famiglie, ma non solo, che va a rafforzare l'attività che stiamo svolgendo con altri festival dedicati ai bambini e alle famiglie che la nostra città sta offrendo da qualche, da qualche anno. In questi giorni si sono svolti incontri, laboratori che hanno coinvolto le scuole, che hanno eh, coinvolto anche l'associazionismo eh, dei quartieri e adesso ci sarà il clou della manifestazione che parte per l'appunto questa sera, si svilupperà nei prossimi giorni due giorni presso la Rengo e il cortile del Broletto, dove ci saranno laboratori, incontri, insomma un festival ideato e pensato per stimolare la creatività dei bambini, dei più piccoli, ma anche eh, dei genitori, delle famiglie, per poterli coinvolgere il più possibile in questo percorso di valorizzazione della cultura che deve partire per l'appunto ovviamente dai primi anni d'età. Questa sera quindi siamo, abbiamo l'onore di avere qui sul palco Francesco Tullio Altan e Michele Serra che dialogheranno e ci presenteranno alcune suggestioni, alcuni approfondimenti che potremo poi ovviamente portarci a casa come bagaglio culturale ulteriore. Grazie a tutti per la vostra presenza e buon incontro. Ecco Elena Lowenthal. Grazie, è la prima volta in vita mia che ho un vero presentatore, sono lusingata e anche un po' commossa. Sono Elena Levental, Fondazione Circolo dei Lettori. Siamo alla quinta edizione di questo festival, quest'anno più ampio e variegato che mai e che più che mai chiama all'impegno e all'entusiasmo adulti e bambini anzi bambini e adulti il tema del gioco eh, è quanto di più, più coinvolgente e come dire attraente che possiamo immaginare per una festa come quella che sta per cominciare quanto a quel che sta per cominciare eh, tutti voi sarete felici di questa inaugurazione con questi nomi straordinari. Noi eh, del Circolo dei Lettori siamo seriamente preoccupati perché per l'anno prossimo le aspettative sono tali che o vi portiamo Harry Potter in carne d'ossa, oppure sarete sicuramente delusi. Quest'anno è veramente un inizio favoloso nel senso più, più ampio che la parola ha e quindi non, non voglio rubare altro tempo a Michele Serra e al tan La Pimpa e tanto tanto tanto altro e insieme a Marco Belpoliti qui sul palco. Grazie a tutti e buona serata. Buonasera, allora, cominciamo aprendo scarabocchi con questo scarabocchio fatto, fatto da voi due. Allora, lo, vogliamo raccontare eh, un po' la vita, opere, miracoli eh, di Francesco Tulli Altan. Perché sì, siamo oggi qui riuniti per... <ride> Parla, cominciamo a dire l'età. Vabbè, allora, dillo tu. <ride> che compie 80 anni gli farei un grandissimo applauso. Non oggi, alla fine del mese. Sì, sì, ho ancora un bel po' di tempo. Vabbè. ah non lo sapevo, io pensavo fosse proprio uf no, no. quasi ufficiale. No, no, è il 30, però... Eh, allora. Abbiamo una vita davanti. Allora, ti cedo la parola Michele. Ormai allora, tu sei un grande esperto di realtà, ne hai scritto ne hai passato, sì. allora rischio di dire grandissime banalità dicendo che, che ogni sua vignetta contiene eh, perle di saggezza, eccetera, eccetera. E partiamo dalla biografia che è più mh, mh, meno retorico. Diciamo ecco, Io la prima volta che ho visto una vignetta di Francesco è stata. Linus, direi seconda metà degli anni 70, forse anche un po' prima. No, dal 75 in poi. Ecco, allora, ho sbagliato di poco, 76, era Trino, eccolo, perfetto. E ho pensato, siccome Linus era una rivista, io ero... Eh, un pochino più giovane di, di te, era uno studente universitario, siccome Linus era una rivista molto aperta sulle cose del mondo, c'era Pfeiffer, i satirici americani, c'era Copy. non so perché ero assolutamente convinto che questo Altan fosse straniero, e in particolare che tu fossi sudamericano e non ho sbagliato di molto, vero, perché non sei sudamericano ma ma io ho una moglie sudamericana, una figlia nata in Brasile e quando sono andato a, per la prima volta a Linus con Marcello Ravoni che era il mio agente all'epoca eh, lui non ha detto non ha specificato niente e Orestes del Buono credeva che io fossi brasiliano anche perché avevo un, un filo di accento siccome ero in Brasile da 4 5 anni e non parlavo mai l'italiano con nessuno perché non ne conoscevo là, eh, per un po' è andato avanti questo equivoco sì, poi l'avevo chiarito poi è stato chiarito e ehm... Credo di aver detto la cosa più interessante che, che avevo da dire in apertura di, di serata. Eh no, il resto della, della, del percorso è molto difficile da, da riassumere in, in poco tempo. Possiamo cominciare un po' a guardare questa... Allora, comincia con Dio, ha sì. cominciato molto in alto. Sì c'è Dio e il suo padrone che gli ordina di, di creare il mondo c'è sempre qualcuno sopra di noi sempre perché? perché è così fatto il mondo crediamo di essere al vertice e n'è un altro che è sopra ecco qui posso, fa posso fare il critico certo. diciamo. qui c'è una cosa tipicamente altaniana che poi nei romanzi a fumetti verrà fuori eh, con prepotenza eh, è brutto dire in un teatro così elegante la merda però diciamo la decomposizione ecco, diciamo, il fatto che la materia per quanto possa sembrare nobile qui si tratta di un mappamondo quindi della terra mica, mica mica paglia però insomma, mi pare che sei in grado di disegnare fin dall'inizio sei stato in grado di disegnare la dissoluzione anche gli insetti molto, molti insetti baccarozzi, qui c'è una farfallina una camola direi eh, non mi intendo di camole però forse. vabbè. ecco quindi qui già si vede una impronta stilistica molto forte sua eh, e anche molto eh, come dire sen senza intermediazioni ecco perché eh. Sì, devo dire la verità che la cacca a me piace moltissimo, mi ecco. fa ridere tantissimo, certo. eh, come tutti i bambini del resto, e, e le mosche, se c'è la cacca le mosche vanno insomma. E infatti, quindi, diciamo, siamo partiti da, diciamo, dal altissimo e poi anche dal bassissimo, perché alto e basso sono, sono parenti stretti. E no, volevo fare questa notazione su, su Trino alle prese con la dissoluzione del, del, del pianeta. che ha appena creato. Perché che appena... Ha, ah, ecco, l'ha appena creato e già gli si disfa davanti. Ecco, questo per capire da subito che la visione delle cose di Altan, diciamo non è edulcorata, non è gradevole, non è rasserenante, insomma ci si è andato giù abbastanza piatto molte volte, io ho appena rivisto, poi chiudiamo l'argomento, l'argomento cacca perché poi diventa brutto, ma gira parecchio ultimamente non so perché su Whatsapp. Una sua vignetta, neanche lui mi ha saputo dire di che anno, in cui si vedono i classici due tipi abbastanza sconsolati e malinarnese eh, seduti e uno dice all'altro, certe volte mi verrebbe veramente voglia di mandarli tutti a cagare e l'altro risponde, non so se sarebbero all'altezza del compito. Beh, Passiamo ad altro argomento. No, ma l'argomento, cioè l'argomento cacca è un argomento molto... Molto importante, e, tanto c'è un libro famoso, L'insostenibile leggerezza dell'essere, che ben dopo questo inizio, diciamo, con Trino, è dove la merda è uno degli elementi principali. Mi ricordo che appunto Calvino, recensendolo sopra Repubblica, eh, mise in dubbio eh, l'asserto la, eh, di Kundera e, e poi disse eh, che ci sono gli istitici eh, e il loro contrario e disse ma io non vi dico a quale dei due appartengo. <ride> c'è ecco, però un rapporto tra... Ma è una domanda che vuoi no, fare? No, non è una è domanda. No, no c'è sicuramente questo aspetto della merda che poi anche fango e del resto comunque il primo uomo Adamo è stato fatto è stato fatto col fan, con I diamanti non terra. nasce niente dall'etame, ecco. nascono i fermi, potremmo fare citazioni per ore, sì. Sì, comunque questo aspetto fluente, questo aspetto del disfarsi, questo aspetto... Qual... E, e tra il liquido e il solido ritorna spessissimo, perché comunque, giustamente, come tu dicevi, i suoi personaggi hanno un po' questa... Non sono di, di bronzo, di ferro, sono un po' fluidi, hanno questa fluidità... Ecco, nascono sempre. Sono mica di Bronzo di Ferro neanche noi eh. <ride> siamo fatti di carne, ma non sono fatti di carne i tuoi personaggi, beh, carne più o meno frolla. Insomma, adesso quello che non, non saprei dire. Però certe, do, certe femmine, sì. no, certe femmine, no, ah, beh, no. Eh, carne hanno femmine. opulenza, ma sono, diciamo sì, rispettate, dalla, soda, rispettate dalla tua matita. Sì. Andiamo avanti, Scusa. No, andiamo avanti, allora. Tu torni in Italia sì. e porti questo lavoro alla prima che era l'agenzia di Marcello Ravoni e da lì siamo andati a Linus e da lì è cominciato, il, perché io ero venuto in Italia per vedere se questo lavoro che stavo già facendo dal Brasile prendeva un po' di abbrivio insomma. E, per cui avevamo deciso con mia moglie di restare a Milano un anno, far partire la cosa e poi tornavamo di là. E invece la cosa è partita più forte del previsto e come mai è partita qua. più forte? che cos'è che l'ha messo in moto? Linus in pratica cioè, i lettori hanno gradito l'offerta e come si succede cioè un pochino di successo ti, poi, ti fa aumentare il lavoro insomma. poi mi pagavano quindi <ride> bello. il secondo personaggio che hai messo in scena qual è? Beh, Il secondo personaggio come personaggio di una storia è, è Colombo, di una storia a fumetti lunga. Nel frattempo c'erano un sacco di personaggi come questo qui, che, che Ciputi, che è nato poi lo stesso anno della Pimpa a Milano nel 1975. Però assieme a lui lì c'erano tanti altri personaggi che sono quelli della, della mia, diciamo così, commedia umana insomma E Ciputi com'è nato? Eh, devo averlo visto in tram a Milano qualcosa del genere perché io ho incontrato dopo in qualche festa dell'Unità molti che venivano da me e dicevano sono io quello lì eh? io. e qualcuno gli assomigliava anche E Ciputi è un prototipo antropologico insomma è un, è un tipo umano preciso è incredibilmente eh, sopravvissuto ai, alle varie, a varie ere geologiche, perché tu lo diresti un operaio degli anni 70, così è nato. però come Topolino, qui, qua, eh, come tutti gli eroi del fumetto, invece ha veramente perforato i decenni. Ci, sì, ci adesso, credi ancora quando lo vedi? Sì, ecco. Sì, ecco, ma adesso veramente lo devo dire, è, è un po' in disparte perché insomma, la sua schiera si è. Si è diminuita di numero e di potenza e di presenza nell'uomo però eh, lo tengo lì un po' come sai nella sporca dozzina si va a cercare lo specialista di qualcosa per fare un'operazione un particolare, se c'è da parlare della costituzione cose di questo genere io lo, lo chiamo e torna in scena e quindi è diventato un padre della patria in senso eh, per me sei, lo è un è po', certo po' sì. che lo è, è sì. certo che lo è, è, sì. certo che lo è. E... poi sono entrati in scena i borghesi molto dopo, no? adesso è classe media, quella che si agita nelle vignette che tu fai per l'Espresso per Repubblica. Sì, direi che la gran parte sono così. E quindi non sono niente, io ho tutto, insomma. Cioè non hanno una tipologia. No. Non, non ne hanno una particolare, sono, sono come me, come tu, e tutti noi sono dei poveri disasattati davanti a una situazione che è difficilissima da manovrare, come quella bottiglia lì, per esempio mentre diceva che siamo borghesi disadattati davo una prova irripetibile no ce la posso fare, fare tutto, mi sto bagnando un dito ma lo farò lo stesso ecco perfetto è un numero che ho provato lungamente sì. prima di venire qui allora proviamo ad andare avanti ancora insomma stavamo parlando di Colombo Colombo è, è una storia è molto di più che una vignetta un è no, una, una storia se... lunga, una una storia storia... lunga. Sì. vuoi raccontarlo perché, perché ti è venuto in mente Colombo? è venuto è... in mente perché avevo un po' l'idea di occuparmi di queste figure cioè il santo, il navigatore queste cose qui che fanno parte del nostro Olimpo. E, e poi ho letto una, un breve pezzetto de, del diario che non mi ricordo più chi ha scritto del primo viaggio, forse il figlio dopo sì. e, in cui diceva che sono partiti da Palos con questa ciurma che la regina gli ha trovato tra i pirati, tra i disgraziati e questi qui alla sera lui doveva dire, gli chiedevano quante miglia abbiamo fatto oggi e se ne avevano fatte 30 lui diceva 3 perché aveva paura che questi si spaventassero e volessero tornare indietro subito questa cosa mi è sembrata straordinaria e da lì ho cominciato a studiarmi un po' le, le vicende poi le ho infarcite di molte ipotesi dal punto di vista disegnativo è un cambiamento rispetto ai primi lavori che hai fatto? Beh sì, era il primo fumetto vero che disegnavo, io non provavo a farlo perché avevo visto tante cose di tanti bravissimi autori e quindi ci ho provato anch'io Ma tu non sei nato disegnatore, tu sei nato col cinema No, no, no io ho disegnato da quando avevo due anni per cui è sempre stata la mia passione il cinema è venuto molto dopo quando sono stato in Brasile beh, e non è che ho fatto grandi cose nel cinema ho fatto un po' di scenografie un po di, di, ho scritto qualcosa insieme ad altri di sceneggiatura ma insomma era, il cinema era una cosa che dovevo fare là perché non avevo altro da fare non avevo giornali su Google pubblicare e poi è una, una cosa che ogni tanto mi piace molto perché fai delle cose insieme a un gruppo di persone per ottenere un certo risultato, il mio lavoro come quello di tanti di noi è molto solitario, fai le tue cose nella tua stanza, ogni tanto fare qualcosa insieme agli altri per ottenere un risultato, io mi emozionavo moltissimo fino alle lacrime, saranno famosi, per esempio, c'era tutta questa creazione dello spettacolo, quella c'era la finale, ah, quello è bellissimo. Non eh. hai fatto nessuna scuola del fumetto, nessuna scuola no, no. di disegno? No, sì. sei completamente autodidatta. Sì. E questo secondo Però te guardo se... bene quello che fanno gli altri. Cosa vuol dire guardare bene quello che fanno eh, gli guardare, altri? Guardare e cercare di copiarli, poi è un un po' alla volta tu trovi la tua, il tuo linguaggio, il tuo segno e quello poi si fissa e va avanti da solo. Come lo definiresti il tuo linguaggio e il tuo segno? Ah, non lo so. O anche lo no, puoi descrivere? Eh? No. Non ci riesci? No. Allora, spietato è il primo aggettivo che mi viene in mente. Ehm, comico... Antiretorico, ecco, quello, quello che al, colpiva enormemente anche in Colombo quando cominciava a uscire la puntate su, su Linus o su Alterlinus? Prima su Linus, poi Linus ha cambiato formato e non si leggeva più il Colombo. è passato so, su Alterlinus. Su so, so Alterlinus e poi alla fine li, li pubblicava a Corto Maltese, le storie lunghe. Ma... E c'era una, una spietatezza, nel, nel spietatezza comica nel descrivere i rapporti umani, i rapporti di potere. I capi che imbrogliano i sottoposti, i sottoposti che cercano di imbrogliare i capi, cioè eh, non, so, non so neanche come definire lo stile, tu che sei un letterato potresti farlo meglio di me. No, naturalismo, no, però mi viene in mente Germinal Zola, non so, cioè è proprio una descrizione dell'umano come una, una brutta bestia, naturalmente è anche una brutta bestia che ha degli aspetti belli e, e nobili però ecco eh, il primo altan fumettista che mi ha colpito che è quello di Colombo poi mi ricordo anche una lunga storia con un sardo che si chiamava Puddo quella si chiama Cuaripazze una storia bergmaniana un po una storia sì. svedese insomma è un una svedese, sardo sì. che va a lavorare in un ristorante di, di Malmö ecco e anche lì eh, cioè, quello che, che colpiva e, e faceva era anche esilarante era questa era questo mondo descritto e disegnato um, senza tante appunto mediazioni retoriche senza tante esitazioni boom da, dal punto di vista vabbè, adesso qui siamo già vabbè, qui... però la pimpa è, è emblematica e c'è una continuità di segno tra la, quello che abbiamo visto prima e anche la pimpa e anche colombo non ci sono mai uh, linee dritte sono sempre, sono sempre tonde curve Uh, nel suo disegno, e, e, e c'è un volume, ma è un volume mai esibito. Ecco, Adesso tu alludevi ai personaggi femminili, che sono queste donne anche desnude, che stanno a volte nelle vignette, insomma, nei disegni che pubblica sui giornali. Ma mh, il seno, eh, lo sviluppo delle le natiche, le gambe, ma c'è sempre questo elemento tondo, è come se, appunto. Eh, questo fosse una caratteristica del, del lavoro di, di Francesco. Insomma, sì, gli spigoli non mi piacciono. Adesso se, persino, ehm. il becco, persino il becco dell'uccellino non è così risolutamente a punta, vedi? Cioè, no. è una punta. No, dipende dal pennarello che usi: se è grossino, non fa le punte. Eh. Però per fare colombo, che cosa usavi? Una, un rapido grafo: un rapido grafo. 03, cioè sottilino, perché a quell'epoca ci vedevo meglio, adesso, adesso uso il no, più grosso. Quindi la pimpa nasce dalla tua miopia progressiva? No, no, no, all'epoca ero giovane, ero giovane benissimo. Allora, la pimpa di che anno è? 75. La 75. Quindi praticamente 75. nel 75 ha fatto tutto. Ho cominciato un po' di cose, sì, poi... Sei esploso, sei venuto a Milano, volevi trovare lavoro... Stavo vicino, in fondo alle forze armate, verso Baggio, a Milano, in una cosa residenziale abbastanza carina che c'era lì, ma intorno c'era solo un bar che era perché a Baggio dicono che ci sono tutti i ladri di Milano che stanno lì e questo bar era mal frequentato. Tutti momento. no, ma molti <ride> si erano lì. Poi c'erano i ladri della ZTL del centro storico, eh, cioè quella lì. Io lavoravo di notte, quindi per me stare lì o un altro posto era assolutamente uguale. Invece mia moglie, che avevamo la bambina piccola, doveva portarla all'asilo in certi brume della mattina lì. A un certo punto ha fatto la valigia e ha detto io. Torno a casa perché qua non va bene. E allora abbiamo provato e siamo andati a Aquileia dove c'era questa casa di famiglia che era vuota perché mio nonno che ci abitava era morto e da lì lei è rimasta incastrata la seconda volta. Quindi diciamo sono luoghi di solitudine sia a Baggio che a Aquileia. Sono... No, qui lei è molto diverso perché a qui c'è gli alberi, c'è il mare vicino, insomma, no, è Baggio. Baggio c'è la raffinina di Pero a poche distanze, Adesso l'hanno smontata. Eh. Sì, via Forze Armate non è un posto, cioè, non, non si può fare la bohème in via Forze Armate, non è come Montmartre, non è neanche come Brera, è molto diverso. Allora, la pimp è nata insieme con il resto. Sì, quell'anno lì, appunto, è nata lei, è nato Ciputti e, e... e poco dopo Colombo. No? E com'è nata? È nata come mia figlia sulle ginocchia, facendo dei disegni per lei. E a un certo punto è uscita questa, questa cagnolina. Gli abbiamo dato il nome di una nostra amica, e... Marcello Lavoni, l'ha portata al Corriere dei Piccoli, dove stranamente. Hanno detto di sì subito perché non era bellina così. La pimpa iniziale era piuttosto brutta. Però era, era anche un po' più geometrica, vero? Era più sgangherata. Più era, avevo ancora delle influenze dagli da underground americani, che fai i disegni brutti apposta. Insomma, e invece gli è piaciuta e da lì è cominciata. Secondo te perché gli è piaciuta? Ah. Eh. Non lo so, non lo sai. <ride> Beh, allora intanto secondo me la pimpa è anche come dire: rimedio, e risarcimento e vacanza per te dall'altro mondo, quello del disegno mm -hmm. per adulti che come dicevamo prima, insomma, scarafaggi. Eh, c'era anche molta gente che vomitava in Colombo Ecco aggiungiamo anche questo dettaglio ma Colombo e... inizia con lui che vomita ecco, l'inizio di dice Colombo dice lì ho l'ulcera ecco, appunto quindi probabilmente la pimpa nasce anche perché quest'uomo questo uomo aveva bisogno di prendere un po' di vacanza da, da se stesso e dal suo immaginario sul mondo adulto che era, come dicevo prima, duro allora lo chiedo a te ma la pimpa contravviene? quello che tu hai detto dei personaggi di questa umanità così volgare, eh beh, è il contrario, è il beh, contrario. È la pimpa è l'innocenza è, è, è la fiaba è, e io posso solo dirvi che i, i miei figli sono cresciuti con la pimpa e adesso uscita di testa e questo vuol dire che i miei neuroni stanno deperendo, ma io sapevo anche a memoria tutta la, la sigletta, di la musichetta di pimpa, ma adesso non, la canto perché non me la cantare non e è un mondo, è l'infanzia insomma, è l'infanzia intatta, vera e infatti Armando sembra un essere umano no? un semimostro come molti altri tuoi personaggi dei romanzi, ne, nelle vignette invece secondo me ci sono personaggi che hanno un aspetto assolutamente umano, sono quelli che dicono le cose più disperate di solito, più sconsolate no? però sono diciamo rispettati dal, dal disegno mentre è Altre fisionomie, francamente, le fai proprio in modo che siano sgradevoli a chi le, a chi le guarda. Insomma, si sappia che li hai disegnati così perché non ti sono simpatici. Ecco, è vero, questo ecco. è vero. Adesso ci torniamo sopra sulla pimpa, e però dato vero. che c'è una storia di questo personaggio, no? Beh, la era stato aneddota... censurato, no? No, no, censurato no, ma un giorno una signora è andata alla libreria dei ragazzi di Denti a Milano, ha sbattuto il libro sul cosa e ha detto questa qui è una roba sovversiva, perché i camaleonti sono rossi, i loro nemici, che sono gli uccellacci, sono neri e questa signora si è inalberata, Vedi. ci fa presto. Eh. E non avevi calcolato, diciamo. No. Almeno non coscientemente. Cioè hai un, inc un inconscio anche tu? Eh. <ride> la pimpa appartiene al tuo inconscio o no secondo te? Eh, io non lo so perché la, la pimpa io ho cominciato sapendo quello che facevo, poi dopo un po' il suo mondo si è... Eh, autocostruito autodeterminato io quando vado che lo faccio ogni mese una stor due storie della pimpa, mi infilo lì dentro e poi le regole ci sono, io invento una piccola spunto di partenza e poi tutto il resto si mette a posto da solo, perché un, c'è una logica interna che non, non l'ho stabilita io, proprio viene... E, e qual è questa logica secondo te? Eh, è vista no, da fuori? Eh, no, vuol dire per esempio eh, Pimpa parla con tutti, oggetti, persone, animali, fiori, quel che... Eh, non c'è nessun tipo di aggressività. Eh, <ride> l'amicizia che la Pimpa è amica di tutti non è solo che ci parla diventa subito amica di tutti è molto curiosa quindi molto generosa perché la curiosità per me è un segno di, di generosità Perché per informarsi delle cose degli altri è importante e poi c'è un suo ordine Qualsiasi cosa può succedere durante la storia, alla fine lei torna a casa, parla con Armando, gli racconta quello che ha fatto, lui fa finta di crederle e vanno a letto. È tutto Armando, secondo te che... chi è? Eh, Armando è... si può dire padre o incorriamo in, in... Eh, lo... no, problemi sulle famiglie siamo... non ortodosse, <ride> sì, non so... Sì. Sì, sì, un po' è un padre, un amico. Un... È un po' un padre, non è un padrone. Dunque, qui potrei intrattenervi per ore su questo fatto. Eh, la prima volta che eh, un paio d'anni fa hm, ho dovuto andare dal, dal veterinario con un cane eh, nuovo. Eh, la, la veterinaria ha detto: Deve venire col papà e la mamma. Che eravamo io e mia moglie, io, io ho detto, ma in che senso? Dice: no, mica vorrà che li chiami, che vi chiami padroni. Mi ha messo un po' in crisi perché effettivamente. Però, ehm, come si può dire, capobranco, ecco, preferisco etologicamente parlando, diciamo allora che Armando è il capobranco di Pimpa, cioè i cani sono animali molto sociali, molto gregari, si sentono parte di un branco e individuano un capobranco. Armando è il capobranco. Va bene, mettiamola così. Ti, ti piace? Sì, no, oh, sono contento. Abbiamo stabilito che Armando è il capobranco. E... Ah, beh, adesso qui cioè, andiamo verso Qui Ale. vorrei far notare, scusami, prima ho fatto una notazione stilistica sulla merda adesso consentimi di farlo su, su una cosa bella allora come potete notare Ada è, è, è opima è prosperosa è, è una volta si diceva giunonica, non so se si dica ancora però la fisionomia femminile è totalmente rispettata armoniosa, quando disegni i maschi li disegni molto differenti, devo dirti. Non, sto cercando di ricordarmi se hai mai disegnato un maschio bello? Sì, cioè, qualche sì. bellone, lo, ma troppo. In qualche romanzo? Sì, in qualche romanzo... qui, qua, ah, ma ecco. troppo bello. Si crede chissà cosa. Quindi bello tipo Ken, il fidanzato di Barbie. Dire, eh, qualcosa. O ecco. eh, oh, come si chiamava quello di Capitol? Capito, Vabbè, non mi ricordo eh, neanche io. quando si fa una serata teatrale con, de con degli anziani purtroppo si corre il rischio di dimenticare molti nomi e ho perso ed anche, no non ho perso il filo l'ho ripreso no dicevo eh, eh, Ada indica che riesce a rispettare la visione mia femminile più di quella maschile questo volevo dire sì. guardate scusate vi eh. prego di notare questo volto poco sopra il mio dito poi di guardare Ada e avrete una visione del mondo. Perché, perché? Esatto. perché quel naso? Che cos'è un punto è interrogativo? È una domanda che mi, mi si fa abbastanza spesso. Meno eh. male. Perché secondo me i nasi sono fatti così. Se tu ci guardi verso un così, poi c'è un ricciolino qui, insomma più o meno grande, ma è quello il naso. È un po' picassiano però, perché il ricciolino lo hai... Sì, va lo hai girato, ecco, quindi è un po' un'operazione cubista. La, la citazione di Picasso, il rapporto con l'arte, prima hai detto guardo gli altri i disegnatori, gli americani, l'underground, sì, l'arte è stata importante per te? Eh? Sì, io da quando avevo so, 9-10 anni stavo tutto il giorno sui libri della schiera sugli impressionisti, su Van Gogh, aveva una passione per un, un pittore che si chiama Raoul Dufy, che pochissimi conoscono, che faceva delle, delle porti della costa azzurra con tante bandierine colorate che credo che siano un po' i colori che sono tornati nella pimpa, come, che non è un grande pittore, ma io... Eh, Cos'è sì. che ti interessava il colore o la Buonarsi, forma? Non lo so, mi piaceva, ecco. Perché poi, eh, sì. Tu che studi hai fatto per Io diventare un liceo, liceo classico a Bologna? E poi un po' di quattro anni di architettura, prima a Firenze e poi a Venezia, non l'ho finita. Non l'hai completata. No. Come spesso molti altri disegnava le case col naso <ride> e quindi... <ride> Cioè, diciamo, la, lo studio di architettura ha avuto però anche un peso per te? O era... secondo me l'architettura è una bellissima facoltà che è una specie post liceo perché si occupa di tantissime cose di arte, di disegno di sociologia di economia Insomma, è, un, è una cosa che io ho frequentato sapendo con sicurezza che non sarei mai diventato architetto comunque però mi piaceva, non tutto, ma insomma, un po' beh, di materie mi piaceva. Saresti diventato dopo Gaudí il primo architetto senza spigoli nella storia sì. dell'architettura. Eccolo, sì, sì, Allora, qui c'è questo, questo simpatico Colombo che è il prototipo dell'italiano. E beh, abbastanza italiano, sì, anche se gli spagnoli dicono che è spagnolo. Era di Genova. Il monumento a Genova c'è, in altre città all'estero l'hanno tirato Cosa giù dè? o vorrebbero posso, toglierlo. Posso, è, è imbarazzante rivolgerti un, un elogio, ma lo scambio è meraviglioso. Mio nome è Colombo, vi porto la civiltà. E il, sel, il selvaggio, come direbbe Pascarella, risponde: Perché ne avete troppa? È bellissimo. Vabbè, non volevo, Vabbè. però mi è scappato. <ride> bellissimo. Colombo è un comandante, è un personaggio è anche un prototipo di un personaggio politico, cioè, ha una sua, è anche un padrone in un certo senso perché ha un progetto economico, politico da raggiungere. Sì, ma è lo, il mio ce l'ha per ragioni di rivincita familiare, perché ce l'ha con la mamma che aveva tanti zii che venivano a trovarla a casa, è tutta una storia psicanalitica più che politica, insomma. E, e lui si inventa questa cosa, parte e poi anche lui è travolto dal, dagli avvenimenti, dalle cose, ma la storia di Colombo nel libro, nella storia, comincia anche con la storia di un indio che si chiama Ugo, che nasce lo stesso giorno di, di Colombo, lui a Genova e l'altro nei Caraibi. E che a fine si incontreranno e poi lui se lo porterà in Europa eh, quando tornerà dal primo viaggio e sconsolati, tutti e due danno, appoggiandosi uno con l'altro andranno perché se Colombo viene maltrattato quando torna e eh, se ne vanno giù per una scala, non si sa dove Il finale? Sì Bello The end Hollywoodiano? Eh, forse sì, non so <ride> Quindi il cinema torna molto anche... Beh, il cinema ne ho visto tanto in vita mia, sì. In Colombia? Io andavo, vendevo i miei libri di Sagari, che io pronuncio così perché non sono capace di dirlo in un altro modo, e per andare al cinema quando avevo 12 anni, 13, così. Al pomeriggio dicendo che andavo a fare studiare con il compagno di scuola andavo al cinema. Mi ha, scusami, mi ha veramente ferito questo tuo racconto perché io ho venduto tutti i miei libri di Salgari a una bancarella con l'ana dell'orso Vallardi per comprare le nuove forcelle per il mio motorino quindi molto più nobile ha impiegato male i tuoi soldi sì, ma, ma non male, malissimo malissimo. ho proprio tradito la cultura capisci? venduto libri per comprare forcelle marca Marzocchi allora si diceva ma ti servivano No, ah, beh, e sono beh. quelle cose che facevano i ragazzini stupidi come me perché avevano un motorino normale e come, eh, volevano truccarlo, ah, diciamo, renderlo ragazzi. più bello allora vendetti tutto credo quasi tutto Salga Salgari ho imparato eh, sono eh, per, per, compra per comprare le forcelle Torno sulla, di nuovo su Colombo eh, il tema della famiglia è uno dei tuoi temi preponderanti Sì, è vero sì, è vero. <ride> Beh, tu vieni anche da una famiglia, insomma, tuo padre è stato un importante sociologo, antropologo della società italiana, insomma, i suoi libri hanno sì. usciti sì. da Buonpiano, io mi ricordo di averli letti, e davano una visione molto interessante del nostro sì, paese. No, quella è, è la cosa che lui mi ha insegnato anche, insomma cosa sono gli italiani dal punto di vista del familismo, del, del, dell'egoismo, dell'incapacità di sentirsi parte di uno stato, insomma, tutti questi problemi che lui ha analizzato molto e ha studiato molto bene, questi me li ha passati, insomma, sono rimasti... Nel, tu hai letto nel, i suoi libri o come ti è arrivato? No, per no, no io, che beh, mi è arrivato anche... Al vivo, via voce, insomma, perché con mio padre ogni tanto ci parlavamo. Però eh, ho letto anche, non tutti, perché. Ha scritto molto, ha Carlo, scritto Carlo Tullio. Sì, sì, carico. ha scritto moltissimo, ma non erano facilissimi da leggere tutti. Allora la famiglia è eh, appunto una delle questioni, ritorna in Colombo, ritornano nelle, nelle vignette, non so come chiamare, insomma le, nei disegni che fai per i giornali ancora oggi, insomma è uno dei mali o è uno è invece delle peculiarità positive anche dell'Italia. È ambivalente sempre nel sì, tuoi? Sì, molto ambivalente perché la famiglia non è un bene né un male, è quello che è, insomma, c'è, quindi dobbiamo accettarla per quello che è. Però, gli eccessi di importanza dati alla famiglia, gli italiani ne siamo bravi a fare quello lì, non vanno bene, insomma. Perché vuol dire le clientele familiari, vuol dire eh, fare il quadrato contro, delle, eh, contro tutti su delle cose che magari non, anzi, sono dei, dei reati, per esempio. Eh, è questa difesa del piccolo particolare proprio che, che non, non, non, non ci permette di convivere bene con gli altri, insomma. quindi è un difetto eh, dal punto di vista della democrazia. <ride> giustamente ecco vorrei sottolineare il sex appeal del personaggio in pigiama Però sembra un carcerato che anche. dice mi sento in forno Luisa vabbè ecco posso farti un piccolo appunto da tuo fan e da tuo esegeta manca una macchia di sugo sulla cucina è vero, è vero lo riconosci? Cioè, sì, potresti sì, sì, per cortesia ricono... aggiungerla ma la... <ride> no, di solito c'è un schizzo di sugo che va in su no non c'è qui ah, non è, appunto, no, dice, no, è di, di buon umore quel giorno un... eh? giusto appunto. può darsi sì. forse il tuo editore ti avrei telefonato al Tan scusi, aggiunga per cortesia una chiazza di sugo eh, per terra o sul, o sul... il rapporto tra il rapporto tra le parole e le immagini che so, qui è molto forte proviamo a cancellare cancelliamo con le parole eh, eh, se cancelliamo le parole quelli, i due stanno lì e uno si può immaginare cosa si dicono e quello lo facevo un po' all'inizio Disegnavo delle cose e poi mi chiedevo che cosa poteva dire quello, le, quella copia. Quella Quindi co nasce prima il disegno della battaglia All'inizio, sì. Poi invece adesso no, sicuramente ho bisogno che ci sia il testo prima. Poi e, dove, gli, e, e poi le... lo affido all'interprete che mi sembra giusto. Dove le vai a pescare le parole? Le parole? Eh, sì, ar Arzillo. Eh? beh Arzillo c'è nel, nel dizionario Arzillo è, deriso, è derisorio in sé a proposito degli italiani vuol dire che forse la, la battuta capolavoro eh, che secondo me è una specie di, di, di sintesi dell'italianità, italianità soprattutto devo dire dell'italianità più recente è il tipo meditabondo e dall'aspetto come spesso accade non piacente, che riflette e si domanda, mi, mi domando chi sia il mandante di tutte le cazzate che faccio. Che secondo me l'ho citata, anzi ti chiedo scusa, ah, l'avrò citata almeno 20 volte ah, negli ultimi vent'anni, ma la considero un vero capolavoro perché è proprio tutto pur di non assumere le mie responsabilità, questo è il succono quindi mh, mi domando chi sia il mandante di tutte le cazzate che faccio quella vignetta è del 77 vero? Sì. No. cioè non siamo cambiati insomma no ma poi era per gli anni di piombo tutte queste cose quindi il mandante il grande vecchio c'erano <ride> Come ti vengono in mente queste cose? Allora. Non mi fare questa domanda, che non lo so. Allora, qui se posso dire è proprio gag comica allo stato puro. Mm. Cioè, è un spettacolo? E, come città, cioè fa ridere, è una battuta che fa ridere. E potrebbe essere anche Totò questo, eh? eh. La, la, potrebbe essere anche Totò come, come sì, mondo, potrebbe. che per dire la smettere, di potrà... Bellissima. Però posso dire una cosa eh, che penso della, della satira, della sua satira in particolare, che la, la sua, cioè il fatto che siano ormai quanti anni? 40, 40, 50 quasi, mamma mia, quasi 50 anni e regge benissimo, cioè non è, non è come il sugo che, che collassa e si sbrodola, regge, i colori tengono e le, le parole tengono. Dipende dal fatto che... La satira migliore, aspetta voglio ridere anch'io, ecco appunto, eh, nella sua satira c'è anche la politica ovviamente, ma è, è molto spesso in diretta, tu hai disegnato pochissimi politici che io ricordi. Sì, no, no, no, non mi interessano ecco, quelle figure lì. Cioè, la grande satira è sulla condizione umana, questo volevo dire, eh, la grande satira è quella che... Eh, Indica quanto siamo ridicoli in, in quanto esseri umani. E, e allora il livello, secondo me, sale tantissimo e anche l'interesse, francamente, sale tantissimo perché la battutella sul politico di turno dura quanto il politico di turno: cioè dura un po', un pochino. Ci sono alcune note eccezioni di durate eh, eccezionalmente lunghe, ma nella, ecco, questa è l'altra. Grande saga semiotica. Cosa direbbe un grande semiologo? Dice che è provvisorio, va bene. Beh, Umbrelli ne hai fatti tanti. Parecchi, parecchi, sì. Parecchi, parecchi. E... Il primo no, era un il... incarico esplorativo. Dice ah, lei. ecco, il primo era l'incarico <ride> esplorativo. <ride> No, no, fatto, con l'ombrello abbiamo perso il filo basta, è un oggetto abbastanza non solo ingombrante ma pieno molto, di significati benissimo, devo dire molto pieno di significati e no però stavo cercando di dire una cosa seria ma è, è impossibile con, se, se in, in contemporanea vanno eh, le, le vignette di, di Checco. Eh, no, volevo dire che davvero io penso che quando la satira contiene oltre al giudizio sulla contingenza, su quello che stiamo vivendo in quel momento contiene un, un po' di più e quindi un, un tentativo anche di, di, di approfondire un po' la condizione umana che è obiettivamente una condizione anche profondamente ridicola e allora diventa, una, secondo me, una, una grande arte ecco, diventa proprio una... E ci sono delle battute che riescono proprio a fotografare moltissimo di noi ma non di noi lui di noi noi e cambia molto il, la partita cambia di, di, anche di interesse secondo me sai perché te la prendi con quello lì che è un, è un cretino è il tuo nemico, è il tuo avversario politico <ride> scusate questa è irresistibile è una situazione da interpretare questa è una <ride> frase che ha detto Walter Veltroni dopo una, una elezione dopo aver perso male. rovinosamente un'elezione certo <ride> allora ecco, da qualche parte le prendi queste frasi dalla sincero, radio, dalla televisione eh, dai dalla giornali radio, televisione, un po' dappertutto l'unica cosa che uno deve fare facendo questo mestiere è stare con le orecchie ben aperte poi il resto quando una cosa ti viene ripetuta sette volte e comincia a dire qui c'è qualcosa di stonato poi ti accorgi che c'è un, un perché questa cosa ti viene ripetuta allora provi a toccare lì Comunque, lui l'ha detto, l'ha co chiamata commedia umana, cioè Balzac, insomma, è, è fatta non con uh, la letteratura. Non possiamo parlare, sospendiamo il dibattito, scusate. <ride> e vabbè. Lui è terrorizzato proprio dalla prospettiva. Gli uomini fanno una ecco, pessima figura. Scusa, che con lei ha il piumino, sì. ma non c'è più il piumino o c'è ancora, no? no beh, è, certo è desueto, che è. è desueto. Si vede, si si si vede che tu non pulisci casa. No, io, a parte che io pulisco magistralmente casa, però il piumino francamente non... Ha preso non... un'altra forma. Ha preso, sì, adesso, vabbè, non voglio fare pubblicità delle ditte, ma insomma ha preso una, una non più quella forma ma io sai anche il telefono che usa la pipa, è un telefono a disco, è vero, a rotella. Sono... sono fuori dal tempo, ma sono dentro il tempo. Queste... No, perché poi sono più belli come oggetti. Il telefono, il telefono, il telefono è più, più o meno è bellissimo effettivamente. Anche la cucina economica che fai, eh? non è certo le cucine modernissime che sono nelle case di Radical Chic ma yeah. <ride> anche di qualche altro e eh. anche di qualche altro anzi, e molto di qualche altro sono cucine che indicano una specie di italianità eterna giusto? detto bene? bravo e che cos'è l'italianità eterna? è quella che emerge dalle vignette di, di Altan Vabbè, e... ripeti la stessa cosa? eh sì eh, prova a definirla si beh eh Diciamo, molta fatica nell'assumere responsabilità, questo insomma, a me pare il primo, il primo dei, dei nostri connotati nazionali. Vabbè, poi sì, tra un po' arriviamo ad Alberto Sordi naturalmente, ma sì, insomma, un po', un po' fondamentalmente quella cosa lì, un po' di pavidità. <ride> Vabbè. E, Beh, giocano, linguisticamente giocano tutti su questo qualcosa che avverrà e il discostarsi da questo qualcosa che poi ti blocca in, forse nella responsabilità o in una posizione. Cioè questo signore vorrebbe continuare a farsi i cazzi propri. Sì. Come molti dei personaggi e invece... Sì, ecco. E invece... Diciamo, quindi, quindi... La vignetta prima qual era? Ecco, appunto... Eh, scusate, eh, eh, siamo costretti a dire de, delle, de, a usare dei termini molto mh, realistici eh, mh, no, è un po' è un po' io, io vedo soprattutto questa mancanza di senso di responsabilità un po' di pavidità un po' di ipocrisia eh. e la furbizia? Non mi sembrano furbissimi i personaggi no, di, no, di invece in giro ce ne sono. Si credono, ce è, di furbi in giro ce n'è tantissimi. Ma però, insomma, la furbizia è, è una tipica virtù dei perdenti. Oltretutto, perché chi è furbo vuol dire che cerca di, di campare con espedienti, con trucchetti, e quindi. È... Ma sono dei perdenti, secondo te questi? secondo me sì non so cosa ne pensi che ma nella, nella, nella beh, vincitori, nella no. Poi, vincitori al massimo, no al massimo un pareggio ma... diciamo che alcuni sono perdenti a testa alta come eh. Ciputi e altri a testa bassa insomma o altri addirittura non hanno mai provato a vincere ecco. sì, eh. Ciputi ci ha provato poverino e sì, sì, altri sì. no lui ci crede ancora figurati appunto beh questa è fantastica Ecco, questa è quella che citavo, ecco che viene molto citata. Questa sì, piaceva però... molto piaceva molto a Dalema questa qui. <ride> e questo però è sì, hai sbagliato lei qualcosa. O la... no, no, lei o la battuta. La, la, la battuta, la citata più di Ecco, no. per esempio anche qui, diciamo, c'è una donna molto bella, molto ben disegnata, diciamo sempre e, e che dice una frase che non appartiene, diciamo così, all'aspetto corporale che lei comunica con questo corpo. E quindi hai voluto attirare dei lettori con un disegno erotico, di la verità, poteva è dirla po più così, È possibile, altro. è possibile, anche che mi piace e... disegnare. Ah ecco, questo è il giustamente, è un lavoro ma ci deve essere anche soddisfazione per chi lo fa, insomma. Sì. Non poteva dirlo un altro? O un altro? Sì, poteva. Cioè. Una signora... Da, che... No, ma ti ha risposto, ha detto mi piaceva, mi piace disegnare... è eh, questo, questa è raffinata Mi sa che ci stiamo giocando la credulità internazionale anziché credibilità. Quindi c'è effettivamente molta attenzione alle parole. Perché hai smesso di fare le storie lunghe come quella di Colombo? le fate per un lungo periodo beh neanche tanto lungo ma è, è, era un lavoro molto molto impegnativo dal punto di vista proprio della, de, fisico perché io, io facevo un capitolo al mese che mi portava via 15 giorni di lavoro ma di 12 ore al giorno, a notte soprattutto e non, non, non ci riuscirei più proprio per questioni di anagrafiche questo disegnare di notte un po' come gli scrittori che eh, scrivono di notte, è il luogo adatto per te, è il luogo più libero. Beh, era il luogo in cui non niente interferiva, ero assolutamente capace di buttarmi dentro a questa storia fino in fondo. Cioè. Poi ho smesso anche lì perché se no ti viene la, la famosa malattia del panettiere, no? si, si. ti, si due. ti pallido, vieni due, insomma non si può esagerare. Qui è, che siamo. qui è con Rumins in bicicletta. Sì. Ecco, i ciclisti, anche i ciclisti sono, <ride> sono diventati tanti <ride> sui marciapiedi a Milano in particolare, ma non solo, anche a Roma, dappertutto. E perché ci sono tutti questi cani che... Perché questo sono le illustrazioni del viaggio sì. che abbiamo fatto? E in Bulgaria abbiamo trovato una quantità di cani randaggi in giro che era, diventava anche piuttosto pericolosetto andare per la strada perché ti, ti corrono dietro. Allora uno ci ha detto di prendere una scaccia cani ma sai te lo diceva? No. Niente, a pedalare un po' più in fretta e scappare. Questa cosa della, della bicicletta è una tua passione? Sì, l'ho smesso adesso, un po' come ho smesso le storie lunghe insomma, ma per molti anni ho fatto un sacco di chilometri mi piaceva molto. Anche in canoa? Poi anche in canoa, sì. C'è la laguna di Grado vicino che è bellissima per andare in canoa, perché è liscia. Non si fa fatica? No, si fa fatica, perché, ma a me non, non mi dispiace fare un po' di fatica fisica, no. Si fa fatica e... è importante, cioè... Si fa fatica a disegnare, si fa fatica ad avere le idee, si fa fatica a scrivere, se non si fa fatica, non si combina niente. Quindi dico questo in, in contrasto con il luogo comune dell'estro, del, dell del genio e sregolatezza: un cavolo, ci si fa un grande mazzo no, per, fare, per fare questi lavori. Ah, l'ombrello, ecco quello che è... <ride> questa è molto disegnata, cioè è anche invece... quasi da pimpa perché c'è anche un paesaggio dietro, le sì, case. Sì, è vero, questa è più... è un'illustrazione. È, è un'illustrazione che è una cosa diversa dall'inventare la vignetta nel senso... Ah certo, molto diversa, soprattutto quando... Il... Questo non è il caso, ma ho illustrato un sacco di libri di altri autori e, e lì cambia tutto perché tu devi tener conto di quello che stai illustrando, di cerchi di capire se... Io per esempio ho fatto un sacco di libri di Rodari e... e ho dovuto trovare una mediazione fra il segno della Pimpa e quello delle vignette perché i libri di Rodari non sono per bambini piccolini quindi non potevo fare un segno a... tipo quello della Pimpa ma non sono neanche... insomma no, sono per ragazzi. E, e lì è stato un po' faticoso trovare però alla fine quasi un'ora che parliamo eh, anche mm. se è stato piacevole almeno per me insomma cosa vorresti fare adesso? Uh. cosa vorresti fare? Cos è che se potessi fare nell'ambito non intendo della canoa o della bicicletta insomma nell'ambito del disegno se avessi tempo, energie, eccetera, cosa vorresti fare? Io fa mi piace molto quello che faccio io, anche perché col tempo ho ridotto un po' le, le, le, la produzione, io illustravo libri, libri, adesso molto meno, e ho più tempo per stare tranquillo, però il fatto di avere delle cose da fare che so che riesco a fare e avere delle scadenze come sono quelle del giornale, mi fa passare il tempo in una maniera molto serena, capisci? Quello... No, una cosa che mi veniva da chiederti Francesco è se eh, con il passare del tempo sono cambiate le cose che ti, che ti fanno incazzare o che ti spingono a, a reagire? Oppure no? Se, se ritrovi le stesse idiosincrasie che aveva all'inizio e se la tua satira è mossa, pensi più o meno dagli, dalle stesse molle? No, io penso che le cose siano le stesse, è diversa la mia reazione, perché mi sono reso conto con, con gli anni che incazzarsi per certe cose è inutile, perché sono così e non cambieranno mai, per cui eh, avvelenarsi il sangue perché? Insomma... Sono diventato un po' più tollerante nel, nel senso disperato, però non senso... Rassegnato. Sì. Concordo e sottoscrivo. Rassegnato. Ma... <ride> un, un pochino sì, nel senso che quando ti rendi conto che alcune delle cose che ti circondano ti risultano sgradevoli per le stesse identiche ragioni per le quali ti risultavano sgradevoli a 18-20 anni, beh, fa un po' impressione perché sono passati 50 anni e quindi vuol dire che alcune cose vanno... Vanno date per scontate, cioè, accadono, ci sono e certo bisogna cercare di, di, di, di avere degli antidoti almeno personali, se, non, se quelli collettivi non funzionano almeno gli antidoti personali. Un po' di resistenza quella ci vuole, perché se no… Eh, un po' di resistenza ma... e anche un po' di resilienza, che sono concetti diversi eh, perché, però, è perché… Sì, poi questo è molto eh, attuale. Torniamo al discorso che avevi aperto prima, che è diciamo, quello sulla commedia umana, in fondo cioè, l'umanità è così, non l'ha cambiata la civiltà, non l'ha cambiata la religione, non l'ha cambiata il progresso e resta, diciamo, darwinianamente una sorta di umanità così eh, brutti, sporchi e cattivi. Eh. Quindi, diciamo, non è un arrendersi, è anche un constatare che la natura umana permane in questo modo e, e, e Altan ce lo racconta, ce lo ricorda. Ce lo ricorda, ecco, ce lo ricorda in, modo, in modo divertente. Quindi, diciamo, la resistenza o resilienza hai ragione sono due cose molto diverse, no? Eh, Nascono anche proprio per etimologicamente in due modi diversi. Insomma, la resilienza nasce da, da, un, da, da un tema meta, dalla metallurgia, ecco, la capacità di piegarsi o oh no. Insomma, quando appunto come si diceva, passa l'onda, eh, mi piego, ma non mi speso. Però insomma, diciamo la comicità è una forma di resistenza. Ma il problema è che, che tu dici, mi piego ma non mi spezzo, ma cosa sto a fare qua? Insomma, <ride> Questa, è... Mi sposto potrebbe essere. <ride> sì, io non so, perché sta tutto attivo. Non mi piego, non mi spezzo, mi sposto. Eh, non, non, non, non, non so se c'è un termine per dire. <ride> dove, ti, dove ti sposti Michele, dove vai? Ma eh, c'è chi fa il monaco. Spe, eh, non spezzarmi davanti. <ride> c'è chi Almeno fa il monaco cambia, sul Monte Monteatus. Non lo so, eh, insomma... Tutti e due abitate, lui ad Aquileia, che sono stato a casa sua sì. un paio di volte, diciamo quasi campagna, sì, ma sì. nel senso che la campagna è data da, da, dall'acqua intorno, tu sei andato a vivere nell'Appennino, eh, nell quindi diciamo due solitari, due fuori dalla città, dove la cultura si è prodotta per lunghi anni, quindi la, vi siete spostati, ecco torno alla cosa, la domanda che ti avevo fatto, dove sei andato? Eh sì, la natura è un grande, grande supporto per me, una forma di, di enorme... come quando vogavi sulla laguna di Grado, immagino, cioè una forma di, di veramente di rinascita. E, e, certo, poi insomma, o, o fai l'eremita, o fai l'esploratore nell'Antartide, oppure vivi in società, e quindi devi alternare un pochino questi momenti di di ricreazione vera e propria con i conti che devi fare anche per il mestiere oltretutto ormai ci tocca Francesco devi poi fare i conti con i telegiornali con i giornali addirittura con i siti internet dei giornali che sono il mio giornale pubblica una quarantina di articoli al giorno online su Tokyo e Hilary e io capisco chi si fa, diciamo, esplodere per protesta, cioè, vabbè, per dire, quindi, mm. è una cosa terribile, e quindi, no, e quindi, bisogna alternare queste due fasi, una pubblica e una privata, e mh, il riassunto potrebbe essere comunque, cioè, quello che la satira forse cerca di dire è siamo delle bestie, questo è accertato, cerchiamo di esserlo con dignità, ecco, questo è un po', se vogliamo, l'unica forma di e non piccola tra l'altro di, di, di morale che possiamo trarre cioè siamo tutti quanti un po' adesso, adesso, adesso c'è Dio quindi <ride> ecco, non siamo come Dio oppure siamo come il povero Dio che, che tu hai immaginato in Trino e, e, insomma c'è un, un tentativo secondo me di ritrovare dignità nella satira se no Sennò uno non, non la farebbe sì certo sono d'accordissimo Va bene, allora possiamo concludere qui ringraziando Michele, facendo di nuovo gli auguri per gli 80 anni di Francesco Grazie, grazie mille a tutti, grazie. Grazie anche a Marco Politi.